Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio, nuova serie appena cominciata di Minecraft. Abri abbiamo appena aperto un server, lo vedrete già un po' avanti perché i primi episodi sono andati persi, come sempre, quindi sono indietro sotto belle marce, intanto sono qua con Tobia. Ciao Tobi. Non inquadrarai mai più. Che sta andando a a ad ampliare il mob grinder che faremo e... Quindi ogni tanto guardo lì per vedere quanto ci mette perché ci vuole un po' a salire. Sono 200, mi pare 230 blocchi di altezza, sono due stacche qualcosa. Eh. Eh, lo so, infatti, quando hai, hai l'elitra, un paio di razzi ci arrivi sopra. Vabbè. Quindi, oggi andiamo a vedere, senza perdere tempo, direttamente cosa succede. <coughs> Abbiamo direttamente subito la registrazione. Andiamo subito a vedere sperando che funzioni tutto. Allora. Incricca anche col foglio eccoci qua siamo arrivati allora questa è la base che ci siamo fatti qui abbiamo la farm di polli che provvederò eeeh al vero ragazzo ce l'ha la scaletta mamma mamma sei beccati giusto Ok. E ok a parte che Ok, allora vediamo cosa abbiamo. Abbiamo un po' di farm di grano. Qua abbiamo le patate che sono da ampliare. Quel coglione di ah, Dov'è la scaletta? Eh, girato. No, aspetta, dove sei arrivato? Ah, questa. Devi mettere la scaletta con i blocchi. Ah, ma metti ma questa deve essere una torre. Sì. Ok. Capito. Il problema poi è che poi bisogna fare una scaletta interna per salire e continuare a fare i materiali sopra. La faccia interna di solito è più efficace. Scusa, ma se io salgo quei blocchi poi per tornare dove mi ammazzo, no? Ti lanci giù e cerchi di evitare il blocco. Per cui, occhio. Grazie, ti serve un piccone. Va bene. Comunque, adesso gira veramente bene, ragazzi. Comunque, ci fermiamo. Quattro un... panini che potrebbero andare bene. Così abbiamo un po' di scorta di cibo. Poi faremo la farm di rotaie. La farm di. Faremo tutte le farm. Comunque, con caldo, qui abbiamo iniziato a organizzare. La stanza del eccesso con attrezzi, il cibo e i blocchi da costruzione Sopra metterò la parte del nether e tutte le, le, le relative cose Poi questa torre sta minchiata qua che ha fatto il nostro compagno Che deve ancora arrivare che non verrà Dovrebbe essere la farm, quel coglione ha sprecato tre opere alla Perché dovrebbe essere la farm di, di funghi che non funzionerà mai Quindi Tra poco la demoliremo Calcoli, Toby è precipitato ma io eh, no, a riprendere i pezzi l'ho fatto a poco per non dover scendere di mano ok ciao Toby! mi seguiamo eh, il Tobi ok allora facciamo così andiamo in due che così finiamo prima a fare la prima piattaforma si sì, è che mi porto via le scale perché sennò ci dobbiamo usare si quello è vero eh. no bisogna, abbiamo finito tutto le usate tutte per tutto Abbiamo finito e anche... abbiamo finito anche gli stick e la pietra. Abbiamo tutto Dobbiamo ricominciare. <coughs> Comunque, allora, probabilmente useremo i blocchi matti che sono questi qua, che sono il granito dorite. <coughs> questi blocchi andesite, questi qua, che non, sono... che non sono una beata minchia, e li useremo per fare le pedane interne. Per chi avesse visto il mio. Serie che ho già iniziato, sa come ha fatto il mob grinder e comunque vi lascio sotto nella descrizione il link al video di uno cioè, preso ispirazione che si chiama surreal power. Sì, ho preso ispirazione da lì per farlo e funziona veramente bene. Quindi, sì, vediamo qua. Sì, ci vediamo ci vediamo su. Adesso sento un, un atterraggio di fortuna. Vai cazzo, <ride> vado a recuperare la roba che è persa. Oh, dovrei avere un tipo una ventina di panini anche. Ah, buono, e 20 livelli di esperienza. Grazie, <ride> e un, due stacche di torce. Che okay, eh, ne avevo di roba. <ride> A tempo andiamo a uccidere questo zombie Eeeh, che, che cattiveria Vieni qua signor zombie Venga venga Venga le faccio assaggiare un frullato di cactus Venga venga Ah venga qua dai venga Il cerchio si restringe Il cerchio si restringe Eeeh, Che cattiveria Eeeh, non, sei, non sei stato invitato ok ho portato le cose importanti nella vita no intanto non, non serve un cazzo mi si so qua tu non ti parlo il culo tu vai a casa oh figlio di oh cazzo vuoi oh oh si può che che sono fatto una cosa cazzo ah ah eh, In ah il... Ho eliminato il piccolo sì, te ne sei recuperato? Sì, sì. Scappa che sei messo di merda. C'è un Enderman? Via, eh, è fermissimo così. Lo sali, prendi due blocchi di, di. Non ci sono scheletri. Prendi due blocchi eh. di, di qualcosa. Saliti ci sopra prima che arrivi. No, prendi due blocchi no. di qualcosa. No. Fregatene di quelli. Arriva l'Enderman. Eh. Sei quasi morto. Eeeh, eh. eh. Che mollo. Eh, oh, io gioco in medium di solito, no in, art, in hard Ti ho detto, abbiamo fatto i 60 giorni in hardcore In hardcore Che dopo di ricominciare a vedere zero Se crepi sei cagato eh, Esatto, allora Pensando Cazzo, eh, ti sta fottendo non stavo guardando, non so Ascolta, aspetta, vieni, andiamo giù alla cosa dei slime Voglio andare a vedere Sai dov'è quella slime, vero? Quello che ti avevo fatto vedere prima Ci sono i slime spesso lì sotto Boh, andiamo a pigliare i slime Ah, riesci ad andare a prendere il cibo? Ah, ah! Sono un coglione <ride> Ho tirato dritto ok allora per uh, questo primo episodio è tutto e adesso vediamo quando uscirà il secondo episodio come avete visto ci stiamo divertendo parecchio e abbiamo fatto anche parecchie cose prossimi episodi vediamo se riusciamo a fare altre farm faremo delle esplorazioni e quindi continuate a seguirci lasciate dei commenti quindi sotto lasciate i commenti vi lascio i link che vi avevo detto in descrizione quindi per questo è tutto un saluto elettrizzante e bella ciao